ciao a tutti oggi tutorial per chi usa ableton live e vuol far funzionare maskin in midi su live andiamo subito al dunque diciamo che voglio trascinare questo groove su live ok la cosa più naturale che ci viene da fare è prenderlo e portarlo qui come vedete si attiva l'intero gruppo del groove e questo noi non lo vogliamo noi quello che dobbiamo fare è ottenere questo groove su un solo canale di live quindi apriamo la pagina sound del midi output di maschine. Come potete vedere in channel, ogni canale che compone il groove ha la sua destinazione: quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, c'era. Ok, tasto Shift, selezioniamo così tutti i canali e spostiamoli tutti sull'1. Bene. Il secondo passaggio che dobbiamo fare è impostare il Traspose. Altrimenti se importiamo un'altra volta all'interno di live, noi in realtà come avete potuto sentire non sentiamo il vero set di batteria, ok? Assicuriamoci che ogni canale sia impostato su una nota differente, quindi transpose 1, snare lo mettiamo sul 2, light hat lo mettiamo sul 3, e così via ora dobbiamo attivare il midi altrimenti non riusciamo a sentire in realtà nulla dobbiamo assegnare il midi input quindi ci spostiamo su group andiamo sull'input e attiviamo il midi drum kit ok per quanto riguarda maskin abbiamo finito quindi ciò che facciamo adesso è metterlo correttamente qui vediamo il mio faccione ok abbiamo fatto tutto in modo corretto è importante che le tracce midi che componevano il groove su maskin vengano cancellate vi consiglio di creare un template o comunque di salvare su maskin le vostre impostazioni altrimenti se andate a cercarvi un altro groove di default di maschine ciò che abbiamo fatto non sarà più disponibile ok missione compiuta anche questa volta vi saluto e al prossimo tutorial ciao